Non sono stato trombato! E io non neanche... sono lo no, di diventato! No, no! Questo è il tuo telefono? Oh, ma che no? E dove dovete spaccarlo? Allora siamo qua da Hunger Games e spiegami un po' cosa dobbiamo fare, perché io è la prima volta che vengo, non vorrei far danni. Stenger Games è la prima region d'Italia. Questo è un posto dove tu vieni, hai 15 minuti per spaccare tutto quello che trovi dentro la stanza. stanza. Tutto. Anche, Anche sì. quelli che mi riprendono, le posso spaccare. Le persone ci stiamo <ride> attrezzando. <ride> puoi avere dei manichini, puoi avere dei cartonati. Scappati. Però diciamo che la carne viva è molto più buona. <ride> La carne vive più buona, c'è un bel campo là dietro Se tutti firma, dovrò, tutti dopo. c'è una vanga, una bella vanga là che ci aiuta anche. Chiaramente dentro nella stanza rompi oggetti, gli oggetti sono anche di vetro Quindi devi proteggerti tendenzialmente mm. Quindi hai il casco con la visiera per proteggere gli okay. occhi Parativie, questi sono come dei parastinchi da calcio Li metti perché se ti tiri i piedi di porco o l'arma che usi sulla tibia È, è, un, bel casi, è un bel casino, diventa, diventa un problema Questi sono i corpetti Ok, protegge dalle, ok, dalle questa è un'armatura, eh. Ma qua posso usare tutto? Puoi scegliere tutto quello che vuoi. Diciamo che nella questa nella, mi piace l'arma base nostra è il piede di porco. Il lì, piede buco, di porco, questo sì, qua quello lì. Anche la vanga, eh, che sembra poco maneggevole, ma quella con un'arma di distruzione di massa. Eh, questa, questa mi sembra bella, bella pesante. Bella. Eh. Sì, abbastanza pesante. Questa devi in testa. Questa è a doppio uso, perché prima ammazzi poi mi seppellisci per. Nel campo, guarda. Bravo. <ride> Penso tutto power ranger adesso siamo carichi siamo pronti andiamo andiamo a spaccare andiamo andiamo buon day io sono barbuto ma non ho la barba uh. siamo qua per scatenarci ragazzi oggi spacchiamo tutto questo è per servitare che bellissimo Eh no non funziona La volta è stata abbastanza dura vabbè vai direi lancialo bravo duruturuturum uh, eh, sì, dovrebbe che non funziona non si spacca questa ma lancialo per terra sto modem che non prende mai no, tutto per terra non succede niente Oddio, è questo qua che cos'è? te detto che devo cambiare il computer sì, ma è questo qua quello nuovo? no questo è quello vecchio che dobbiamo demolire ah ok abbiamo cambiato l'attrezzatura qua Epa! Sì, ma io non ti sento carico, Giuse. Faccio un lancio. Sì, come lo chiamiamo questo lancio? Lancio la barbuto ovviamente. Lancio la barbuto. mi è piaciuto. Adesso mi scateno. Uh! Allora, vengo a spaccare io, ah, Mi che mi viene la fotocamera qua. Che arma vuoi, Dave? O uso una mazza o vado di piede di porco. Vai, no? piede di porco. Allora, cosa offre la casa da rompere? Spacca per... e. Ok. Ambaci, allora, Ciccocò Cosa? Rompe. Bravo. Vabbè, allora, visto che con le mazze non sono capaci, quindi. E via! Oh! Oh! Questo è perché io non sono lo schiavo di Barbuto! Anche se ci conosciamo da poco, ti voglio già vedere quindi. Auguri! Che cazzo culo, sei allecca culo! Allora, facciamo un super brindisi. Eh? Prendiamo questo, ok? Ci sei? Sì. Vaffanculo oh, wow! che campione! cercando campo? Sto cercando... <ride> Sto cercando un'altra frase Dico <ride> una fantastica trasmissione! Ciao e... oh, sono Baffi, una mazza vampiri 3 <ride> 2 <ride> Come ti senti? Pausa, Pausa, coarse. Matteo! Vai, Ma Teo! È... Matteo! No, cazzo, fai sì, qua! No! No! no, no! <ride> Matteo! Matteo ah! cargo ti vuoi fare! sta vai bottiglia, ok? Vai! Voglio un dissing! Barbuto, sì! Uomo sempre è piaciuto! Lancia sta bottiglia, t'ammazza la famiglia! Ti eh? facci proprio una mazza Matteo. Matteo Matteo Borroni Se prendi questa Una cosa che ancora non abbiamo rotto, Dave. Questo qua non è mica il tuo zaino. No, fra, no, allora no il telefono. Ma l'avevo lasciato, no! Dai! Fra! Zio, adesso cosa devo fare io? Eh, zio, te ne compri uno nuovo? Perché? <ride> io non lo so. Vabbè, dai, to-to-to. Sei a no! La prossima volta non lasciare non so. io lo lasciare nell'armadietto. Io sono faccio Cazzo ma non era il mio zio, ma che cazzo di telefono è? Eh? L hai preso per il culo? In che senso? Eh, non era il tuo fratello, ma... non sta, ma... non hai fatto bene. Eh, anch'io, voglio bere ma qua, non mi hai fatto dovere la mia. Dai, vado vale. a vale. dai, palle. Ti licenzio, eh. Uuh! <ride> Raga sono completamente distrutto, ma mi sento rinato. È così divertente spaccare le cose. Spero vi siate divertiti Lo scherzo è venuto alla grande Non so se avete visto la faccia di Dave Ma era bianca Dave non mi perdonerà mai per questo Sappi che te la farò pagare Da quel barbuto è tutto E noi ci vediamo a un prossimo video